Qui siamo nell'orto di Antonio. Antonio, ma per te che cos'è fare l'orto? Che soddisfazione, che cosa provi a fare l'orto? È di diciamo che mentalmente è un relax. Relax. E poi anche diciamo un po'. io non l'ho mai fatto l'orto, cioè ce l'avevo ma dopo non l'ho più avuto. Aveva mio padre, per, anche per per vedere se ero capace di farlo l Ho cominciato così tanto per e poi mi ha preso e vediamo Beh, è bello perché mi dà soddisfazione vedere magari la zucchina il fiore che, che cresce così a me in questo momento piace bene, siamo nell'orto di Rosa e Rosa l'anno scorso ha vinto il premio per il più bell'orto eh, urbano e vedete quanti fiori che ci sono e poi anche come è curato bene cosa ci puoi dire in un aggettivo in una parola che cos'è per te avere un orto fare l'orto? Ecco, per me è un, un personaggio proprio di mente perché quando vengo mi metto a coltivare l'oro e non penso più niente altro che fiori mi metto in mezzo e penso una medicina per me l'orto. È così qua Funziona anche A novembre taglio e pianto. Stiamo filmando l'orto di Valentino e niente Valentino ci dici in una parola qual è la tua o in un aggettivo qual è la tua esperienza di orto Ma la mia esperienza è quasi quarantennale quasi 40 anni che ho che ho l'orto qui e, e l'orto mi aiuta cioè mi dà tranquillità e vengo a passare delle ore eh, di, di tranquillità tutti quando posso insomma lo faccio a tempo perso però oh, vengo due o tre volte alla settimana e cerco di tenerlo il più ordinato possibile per quello che posso insomma. poi eh, altre cose giustamente che dà anche la possibilità di, eh, di socializzare anche con, con gli altri portolani che ci sono che siamo tutti amici e ci scambiamo anche dei punti di vista uno con l'altro secondo la nostra esperienza, per cui cioè, in un particolare ci teniamo molto a, a tenerlo e andare avanti, diremmo così, sullo, come ho detto, cioè un po' la nostra esperienza negli anni. So. Grazie Valentino. Perché quindi si chiama autosinergico? Perché si crea sinergia tra tutti gli elementi che possono esserci in un'orto, eh, può essere non so, il sottosuolo, come la parte vegetativa, come anche la parte aerea da tutti gli agenti che si riesce a fare un equilibrio, la cosa funziona, già funziona in tante realtà, parliamo di professionisti. Ancora a livello, diciamo non a livello industriale, ci stanno studiando, però a livello familiare sicuramente funziona benissimo e produce almeno quanto un orto normale coltivato, non dico quello intensivo, ma quello normale che si coltiva anche nelle aziende, sicuramente la produzione è simile.